Bacio bene e buona serata a voi. Questa sera parleremo di Maria e l'amore alla Chiesa. Tra Maria e la Chiesa c'è un legame strettissimo. Maria, come ha affermato Paolo VI, essendo madre di Cristo e anche madre della Chiesa, infatti, ha cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli della Chiesa, i quali di quel capo, ossia Cristo, sono le membra. Indubbiamente l'amore alla umanità di Cristo, ha affermato Don Luigi Lanzoni, è inseparabilmente dall'amore alla Santa Chiesa, poiché la Chiesa è opera di Cristo per eccellenza e a dirti Paolo Apostolo, la Chiesa è un corpo del quale Gesù è in capo, l'anima, la vita. Di qui proviene l'amore materno che la madre di Gesù Cristo ebbe sempre per la Santa Chiesa. Quindi Maria, come accennato, ha cooperato alla nasce della Chiesa, del resto Gesù, salendo a Cero, affidò anche a lei la Chiesa, in che modo Maria ha contribuito a questa crescita? Prima di tutto con la preghiera. Quindi se Maria è madre della Chiesa, di conseguenza è nostra madre anche per questo titolo che gli abbiamo dato. E preghiamo adesso con le parole del nostro Santo Vicino. Dice a noi, Padre Massimiliano Colbe, che dice, «Concedimi di lodarti, o oh Vergere Santissima, concedimi di lodarti con il mio impegno e il mio sacrificio personale, concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te, concedimi di condurre a te» il in mondo intero. Preghiamo. O oh Maria, tu hai amato la Chiesa, cooperando alla sua nascita e alla sua diffusione, e ancora oggi la proteggi con la tua materna intercessione. Ottienici dallo Spirito divino vita della Chiesa, luce e forza affinché possiamo amare la Chiesa e cooperare alle sue opere di promozione umana e di evangelizzazione, accettando di soffrire per lei e anche da lei per la santificazione nostra e dei nostri fratelli. Amen. Buona e santa notte.